Benvenuti ad una nuova puntata di Beats Girl, chi vi parla è Cecilia Sardeo e il tema di oggi è molto molto interessante. Approfondiremo in modo particolarmente concreto, pratico, come crescere un personal brand di successo sul web e lo faremo con un ospite che ha creato un proprio personal brand di successo con la S e la P e la B maiuscole, conosciuta sul web come cuoca, scrittrice, presentatrice e blogger in tutta Italia. Parlo di Sonia Peronacci. Ciao Sonia e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Cecilia, è un piacere tutto mio naturalmente. Tu Sonia hai una bellissima storia alle spalle, hai creato il ormai notissimo e conosciutissimo sito Giallo Zafferano se non sbaglio nel 2005, nel in 2006 insieme 2006. al tuo compagno e lo hai esatto. portato a numeri da, uh, da capogiro, eh, leggevo che uh, avevate raggiunto un picco che probabilmente poi avete superato di 2 milioni di utenti unici al giorno. Due e mezzo. Ecco, e nel sapevo. 2015, nel 2015 erano 2 milioni e mezzo, sì. Ecco, poi ehm, questo l'avete creato da zero. E poi, però, a partire dal 2015 hai deciso di intraprendere un percorso diverso, una strada che poi ti ha portato a sviluppare con altrettanto successo eh, quello che è il tuo sito personale, il tuo personal branding. Eh, solo per dare un'idea a chi ci sta ascoltando. Eh, Sonia, tu hai centinaia di migliaia di eh, fans e followers tra Facebook ed Instagram, quindi eh, tutto questo tra l'altro creato in pochissimi anni, perché eh, siamo nel 2018, quindi davvero un'impennata un notevole, quindi io vorrei proprio saltare diretta a quella che è la domanda che forse si stanno facendo in molte tra le nostre ascoltatrici. Cosa faresti oggi se ripartissi eh, da zero? Ma guarda, io nel tempo ho avuto delle certezze che sono sicuramente la costanza de, de, del pubblicare i contenuti, la qualità dei contenuti e eh, sicuramente il fatto di, sembra una banalità, non prendere in giro l'utente ma eh, avere una traiettoria ben chiara, mantenerti su quella traiettoria e soprattutto eh, lavorare sempre verso la qualità che è la strada un po' più lunga se vogliamo. Io dico, credo che il successo non sia mai una cosa fortuita, credo che una persona al successo se lo guadagni, ma nel caso possa capitare che hai una botta di fortuna <ride> e arriva al successo poi eh, il problema reale non è arrivarci ma è mantenerlo. No? come sappiamo bene. Quindi quello che secondo me va fatto sempre è eh, va curato molto bene il proprio contenuto ecco, e, e cercare sempre appunto di ehm, dare sempre più qualità ovviamente guardandoti un po' intorno e vedendo quello che capita eh, col passare del tempo, col passare degli anni e delle mode. Siamo bersagliati da centinaia di messaggi quotidianamente quindi io noto che le persone mh, fanno soprattutto le blogger, i blogger fanno delle cose molto molto belle soprattutto i giovani perché il loro me il mezzo è loro, diciamo, no? ci sono applicazioni nuove, nuove regole, no, loro sono i primi a sfruttarle al meglio e devo dire con molta più facilità. Eh, però è anche vero che eh, la gente si stufa anche molto presto, ho visto, di, di cose eh, che magari apparentemente tu dici sì è molto carina ma a cosa serve, però fa, fa successo, dopo un po' di tempo quella cosa lì effettivamente se non ha un'utilità, non ha un senso, non ha un um, qualcosa di, um, di appeal nel riguardo del, del pubblico, ma costantemente perde di. Di, di importanza insomma, quindi l'abbiamo visto mh, per tante cose. Attivamente la gente cambia molto ehm, il proprio obiettivo, nel senso nasco come food blogger poi divento modella, divento attrice, divento scrittrice, divento pit, divento mille cose e magari eh, come si dice quelle mille cose sono anche belle da vedere però poi perdi un attimo di identità ma che, chi sei cosa fai? Anche questa è una cosa che ho visto eh, succedere eh, molto frequentemente ultimamente nel web eh, Forse perché appunto ormai c'è una saturazione tale no? in ogni settore che la gente cerca di reinventarsi in mille modi diversi, però poi perde, perde un po' di identità, banalmente oggi le fotografie le fai bellissime anche con un cellulare, una volta ci voleva un'attrezzatura invece adesso tutti fanno tutto molto facilmente anche in modo devo dire molto bello, e, però si perde un po', hai capito, anche l'originalità a volte, c'è tanto sovraffollamento in tutti i settori e forse è un po' questo il, il male di oggi. no? Male. Non è un male, però ecco, alla fine rimangono le persone che secondo, secondo me poi alla lunga ehm, vengono seguite per qualcosa e qualcosa continuano a farla sempre meglio almeno questo è quello che ti posso dire io, poi magari mi sbaglio ma eh, insomma è un po' che sono sul web e vedo che questo è un periodo molto molto di cambiamento velocissimo anche cioè veramente di, di, da un mese all'altro vedi delle cose dici vabbè sono già passati di moda la gente non le guarda più, voglia di fare tante cose non si ha più tempo per farle perché tutte sono sovraccaricate di mille lavori e no, se ho tempo di scrivere non ho tempo di fotografare, non ho tempo di postare, non ho tempo... Cioè, siamo veramente in un vortice e secondo me questa qui è una cosa che a un certo punto dovrà in qualche modo quagliare, no? nel senso sparire questo marasma che c'è adesso in giro e arrivare a un dunque. Vediamo. Quindi <ride> possiamo dire che a livello individuale una, uno step pratico importantissimo, riassumendo quello che. Um, che hai risposto Sonia, sicuramente eh, dedicare del tempo ai contenuti, anche perché i contenuti eh, mi piace aggiungere sono aspetti, diciamo così, eh, sono gli elementi e i fattori che ci permettono di creare quella relazione con la nostra audience, una relazione che non è appunto improvvisata, ma una relazione che si consolida nel tempo sì. e che consente poi ehm, a chi è al di là dello schermo, visto che non ci vede magari fisicamente, di conoscerci e di conoscere l'intenzione che sta dietro il nostro brand e quello che è il valore che ne può poi mi verrebbe da dire un piano editoriale perché hai parlato di costanza. Quindi eh, appunto è facile fare 10 blog post, poi farne 100, 200, 300 perché il successo, come dici tu, non è un caso, non arriva il, dal giorno alla notte, ma spesso può richiedere degli anni. Eh, no, spesso richiede anni. Poi magari ti può capitare appunto la botta di fortuna, però lì allora la costanza rientra, riassumendo proprio quello che dici tu, entra in gioco nel momento in cui quel successo va mantenuto. Eh sì. E poi la pazienza, ehm, cioè il fatto che poi è la stessa cosa, quindi la, la costanza e la pazienza vanno a braccetto, il fatto di sapere che sì il web ci offre degli strumenti che ci danno dei risultati abbastanza rapidi, perché è vero che puoi parlare a tutti in qualunque momento. In realtà però per raccogliere i risultati comunque il lavoro costante e anche faticoso e anche non mh, retribuito e magari eh, senza no, un immediato ritorno c'è ed è parte del gioco, giusto? Sì, sì, assolutamente. La, la cosa che forse meno i giovani di oggi si danno è la pazienza, e il tempo per arrivare, no? Perché abbiamo avuto sempre degli esempi eh, molto sbagliati dove una persona dal nulla diventava famosa in cinque minuti e poi la sua vita cambiava. Poi in realtà non era così perché un po' la televisione ci ha insegnato questo, no? Che diventi famoso per delle sciocchezze in televisione però poi ti dimenticano altrettanto velocemente e facilmente come sei diventato famoso diciamo, certo. Quindi, eh, però insomma questa è sempre stata un po' diciamo, la, la, la falsa aspettativa forse dei giovani, no? faccio una cosa anche sciocca però divento famoso e poi eh, riesco comunque ad andare avanti a guadagnare eh, con quella cosa tutta la vita, non è assolutamente così. E, m, il contenuto sicuramente e eh, anche appunto ti dicevo il fatto di essere onesti no, con i follower, cioè, ehm, adesso vediamo tanti escamotage, tante persone che fanno i salanti mortali diventano anche quelli che non sono per ottenere magari più follower alla lunga le persone si accorgono di quello che sei, quindi eh, devo dire che questa è un'altra lezione che, che io ho imparato, a me hanno sempre chiesto per esempio eh, se c'erano, se noi avevamo tanti haters no? sul, mh, come si dice, sul sito sia con Giallo Zafferano sia con Sonia Penaci. in realtà pochissimi devo dire perché alla fine noi siamo sempre, io dico noi perché io, io mi ritengo una squadra, no? siamo sempre stati fedeli al nostro contenuto, abbiamo sempre dato utilità, eh, ci siamo sempre snaturati molto poco. Ehm, che era quello che volevano da me le persone, tant'è che io spesso che viaggiando appunto posto anche magari immagini dei luoghi dove faccio il viaggio sia uno, due foto, tre foto già la quarta mm, scocciano un po' perché da me si aspettano le ricette, quindi sì va bene il posto ma poi mi devi dare la ricetta legata al posto perché poi è quello praticamente io rappresento un po' quello, quindi eh, bisogna anche capire appunto che strada intraprendere, cosa si aspettano gli utenti da te, i tuoi follower e eh, non deluderli mai insomma. Poi è ovvio che se non ti piace più fare quello che fai allora quella è un'altra cosa però eh, la gente comunque avverte avverte tutto di te, secondo me non, non, non, non riesci, a meno che tu non sia veramente un attore da actor studio, non riesci a prenderla in giro, non riesci a, a sembrare alla lunga quello che non sei, alle persone e soprattutto a noi che siamo un po' più famosi no? e che quindi eh, loro si aspettano i nostri contenuti ogni giorno, eh, capiscono immediatamente anche quando sei giù, quando non sei più tu, come, da come scrivi, da come ti poni, cioè a me è capitato parecchie volte, ho detto ma come fanno? perché entrano veramente in sintonia con te, se, se ti vogliono bene, se ti seguono perché sei quella che rappresenta qualcosa per loro, anche questo è molto importante. Poi vabbè io ho la fortuna di essere una che ama stare in mezzo alla gente quindi io quando incontro le persone per strada sono veramente contenta quando mi fermano, mi fermo a fare le foto con loro, eh, si vede proprio che sono contenta no? e questo loro lo percepiscono, tante altre persone invece sono molto meglio dietro uno schermo ma di persona magari non, non sono tanto contenti di avere il contatto con le persone, le persone lo avvertono, secondo me non tradire i propri follower è la cosa principale che poi vuol dire anche sinonimo di professionalità, di far bene il proprio lavoro eccetera eccetera, quello che ci siamo detti anche sì, prima. Sì. Credo sia molto bello quello che hai detto anche perché i social sono un pochino, eh, un, possono diventare un'arma un a doppio taglio, proprio per chi, per, chiamiamoli per gli influencer, che eh, nient'altro sono che eh, delle figure che hanno un gruppo di followers di un certo insomma, volume eh, che li segue assiduamente, quindi influenzano in qualche modo quella che può essere no, l'opinione o lo stile di vita, chiamiamolo come vogliamo, le aspirazioni di quel gruppo, eh, che tra l'altro è una grossa responsabilità ma l'arma a doppio taglio eh, entra in gioco nel momento in cui parto per dare valore ai follower e quello è il mio obiettivo poi ci prendo gusto a questa no? eh, continua attenzione eh, questo diventa una sorta di dipendenza ma una dipendenza che eh, vede anche uno spostamento Vero. di focus da loro a me per cui io mi vedo sulle insta stories io quando parlavi delle foto no delle foto dei miei viaggi le foto di questo le foto della, della mia casa le foto della nuova macchina le foto e lì ehm, può diventare in effetti un'arma un pericolosa non solo per noi stessi ma anche per il nostro brand perché ehm, può non essere sì. quello che vogliono Esattamente, anche questo il non mischiare, bah, poi questa è la mia opinione perché io adesso vedo anche con piacere eh, dei, delle blogger che per esempio postano veramente qualsiasi cosa loro facciano dalla mattina, oddio ho il brufolo e faccio la, la stories, cioè veramente fanno di tutto ehm, però lì secondo me diventa poi quasi una malattia, non so come dire, una cosa che poi alla lunga per esempio a me stufa molto, no? nel senso che è vero che tu non, non puoi avere una vita interessante tutti i giorni, però è anche vero che se tu posti la qualunque o fai stories di qualunque cosa io neanche ti guardo più, però questo è un mio modo di vedere, eh, magari il ragazzino invece gradisce vedere ogni cosa, non, non, non saprei dirti, però eh, credo che eh, forse eh, c'è più curiosità a livelli cosa fa la Ferragni ogni giorno perché quella ha una vita veramente diversissima da tutti gli altri e allora lì c'è una, una persona eh, normale diciamo come io mi reputo normale, non sono la Ferragna, ovviamente, a un certo punto fa delle cose anche molto banali, no? Io cammino col cane, poi vado a fare la spesa, poi ogni giorno secondo me una palla gigantesca, poi diventa. Eh, io cerco di fare così, cioè magari quello che è inerente al mio lavoro lo posto, poi vabbè qualche cosa di simpatico che mi accade l'ho posto, però proprio tutto, tutto, tutto secondo me diventa anche un po' alienante credo. Ah, non potrei essere e, più d'accordo, sì. E Instagram sta diventando un po' così, è diventato secondo me il social più importante adesso in questo momento almeno ti parlo di, di, di quello che, che richiedono a me le aziende è anche più divertente probabilmente poi ci giochi molto perché puoi postare su, su, sul tuo profilo poi hai le stories hai tutte, cioè, una serie di cose simpatiche co che, puoi, che puoi fare però secondo me anche lì bisogna avere una, una specie, specie, un equilibrio credo perché poi diventa che ti fa gocita cioè, cioè... tutto il giorno stai a oddio adesso che, che foto metterò su like a tutti quanti a rispondere ai commenti degli altri cioè, diventa veramente un, un, un lavoro per cui tu dalla mattina alla sera sei su Instagram e vedo parlando appunto con tanti influencer e miei amici così quando ci incontriamo che sono tutti un po' alienati da questa cosa perché sanno che è molto importante ma nello stesso tempo patiscono questa cosa no? Perché diciamo un che io è ho un'opinione un, un che è probabilmente è abbastanza diversa da quella che può essere un po' l'opinione comune su questo. Eh, mm. A mio avviso è talmente alienante che è perché la nostra attività possa crescere dobbiamo staccarci, nel senso avere un equilibrio eh. ma imposto, autoimposto perché poi eh, ovviamente questi aggeggi no, rettangolari che chiamiamo smartphone sono creati anche per generare dipendenza, per scopi che vanno ben oltre, che non c'entrano nulla con, la per, con il nostro personal brand, che non è assolutamente un interesse di chi, eh, no, di, di chi crea questi, questi aggeggi, però c'è da dire che eh, proprio per questo dobbiamo essere come imprenditori, perché di fatto influencer o non influencer, siamo degli imprenditori con una attività che creiamo da zero, ehm, dobbiamo avere, non solo dobbiamo essere un modello io credo anche per, eh, per chi aspira a fare qualcosa di simile a noi ehm, attraverso le proprie idee, ma dobbiamo anche avere rispetto per quello che è... Eh, quella che è la nostra vita che credo che eh, alienarci sì. continuamente soltanto per avere più followers che non necessariamente si convertono eh, in, uh, no, in un business che è più profitable quindi è, mh, ha un bilancio più positivo sia qualcosa di, di necessario. C'è una battuta simpaticissima di un personaggio anche abbastanza grosso americano che mi è sempre rimasta impressa, eh, lo, lo bastonavano tutti perché lui non usava i social fino a qualche anno fa, poi ha cominciato ad usarli ma in maniera comunque molto blanda e ad un certo punto risposto, quando vado in banca e chiedo di prelevare mille, mille followers mi dicono che non sono disponibili e questo mi è, mi è piaciuto molto perché come dire ricordava che sì, i social sono fondamentali, sì sono uno strumento chiave, forse ancora più del proprio sito eh, per generare traffico, ma se ti fermi lì e tutto, dipende, e tutto diventa un ego show per cui mi faccio vedere e, e non c'è una strategia di business intelligence che vada oltre, è assolutamente fine a se stessa e può morire da un momento all'altro. Eh beh, questo è, ovviamente, questa è la grande paura di tutti: no? lavorare, lavorare per qualcosa che poi a un certo punto ti trovi con un pugno di mosche in mano. Ma, questo è stato un po' per, il, per i siti come per Facebook. E adesso, forse, magari, fra due o tre anni Instagram non ci sarà più, ci sarà qualcos'altro, vediamo di no. Ti faccio una domanda relativa alla scelta di Instagram. Tu hai detto che ti piace molto da un social che ti parla, eh, da un punto di vista proprio dello stile che utilizza, quindi utilizza immagini, mm -hmm. poi per, per un food blogger le immagini sono di fatto. Le video ricette anche, um, hai parlato anche di come inizialmente no ci siano talmente tanti strumenti che uno cerca di essere poi dappertutto. Cosa consigli per chi parte da zero oggi? Um, quale social, visto che i social comunque sono un must, quale social consigli di utilizzare? o oh, per meglio dire quali sono i criteri che consiglieresti di seguire per definire quale canale vogliamo utilizzare? Ma guarda ti faccio un esempio pratico di solito gli chef sono pessimi sui social a meno che non siano chef televisivi. no? L'altro giorno abbiamo avuto qua in Factory un, un evento su, su delle carni irlandesi c'erano degli chef italiani che cucinano sempre con queste carni quindi erano qua e hanno fatto una giornata molto molto bella e allora eh, ovviamente io ero un po' la, la presentatrice quindi andavo un po' a sfugugliarli mentre cucinavano e chiedevo un po' di cose e tutti quanti mi hanno detto la stessa cosa, noi non abbiamo tempo per i social perché ehm, noi siamo lì a cucinare tutto il giorno, abbiamo la nostra brigata, non, loro materialmente non hanno veramente il tempo, quando segui un ristorante veramente tempo non ne hai e allora ehm, da un certo punto io dicevo è, è vero voi non avete tempo perché poi anch'io tempo ne ho poco, in realtà io posto molto la sera, scrivo la sera eccetera eccetera, però è anche vero che è importante no, trovarvi eh, sui social, se avete un ristorante, vedere che piatti fate. Eh, infatti dicevo, beh, voi conviene prendere una, un ragazzino, una ragazzina che magari eh, vi fa solo quello e quando voi cucinate vi fa degli scatti e posta per voi, no? Quindi eh, effettivamente l'equilibrio sta forse anche in questo, no? Esserci ehm, se tu appunto hai un lavoro che ti tiene lontano da questa, da questa attività prendere qualcuno che lo fa al posto tuo perché è importante effettivamente però non è importante passarci la vita sui social perché effettivamente poi ti perdi forse che c'è un mondo fuori, quindi ci sono delle categorie più diciamo bacchettate da, questa, da, da questo momento social su Instagram, Instagram sicuramente credo che adesso sia il social più eh, gettonato dalle aziende ma anche quello più divertente, quello più immediato e soprattutto vedo che eh, c'è un modo eh, almeno di rapportarsi meno moralista, meno critico, insomma su, su Facebook per esempio eh, io seguo poco, perché hm, hanno sempre da dire qualcosa, è un, forse è un social anche un po' più vecchio cioè, sicuramente rispetto a Instagram quindi di, di conseguenza forse le persone un po' più agé sono anche un po' più pesanti ecco questo. E poi ci sono anche molte trashate su Facebook adesso mentre su Instagram ancora rimane abbastanza carino pulito e divertente tutto sommato ecco perché ci puoi fare veramente di tutto. Quindi io dal punto di vista aziendale cioè di quello che mi chiedono le aziende e da fruitrice consiglierei Instagram oggi come oggi poi ti ripeto io avendo anche Facebook eh, posto su Instagram e rimando su Facebook credo che poi a un certo punto se non ti piace più stare da una parte non ci devi stare io Assolutamente. credo così tra l'altro è in linea con quello che stiamo facendo noi, um, anche se noi abbiamo fatto molta fatica perché in realtà abbiamo investito molta energia in Facebook che era all'inizio il social che a me parlava di più perché era il più versatile. Io non ho cominciato Beh. con le foto, ho cominciato col testo ed era l'unico... Eh, Instagram non mi consentiva di avere testo senza foto e Twitter era troppo breve, no, non riuscivo ad esprimermi, YouTube era solo video, quindi ho detto Facebook è il più versatile e abbiamo creato una base di followers molto forte, ma appunto come dicevamo prima dall'oggi al domani, All'alto si decide che l'algoritmo cambia. E quindi e adesso uh, un po' a malincuore, ma devo dire: eh, credo che la scelta sia: insomma, più i giorni passano, più credo che la scelta sia stata quella ideale. Siamo proprio passati ad Instagram, eh, sapendo che ovviamente è, significa ripartire quasi da zero, ma eh sì. mh, non è un ripartire, però, che devi vivere con frustrazione perché sennò non è più finita. Cioè, ci saranno sempre i cambiamenti, sempre sì. delle trasformazioni. Assolutamente, magari fra due o tre anni saremo su, su qualcos'altro, quindi non prendere mai appunto quello che c'è adesso come una pietra miliare perché poi può cambiare tutto, ma d'altra parte lo stiamo vedendo negli ultimi anni eh, quanto è cambiato. Invece al contrario tuo devo dire che allora quando io ovviamente ho iniziato la mia attività su Giallo Zafferano era Facebook, no? assolutamente, però anche lì ehm, la scrittura era diversa perché su Facebook quello che interessava era, era più la ricetta, quindi lo scritto, lo era giusto quelle due o tre righe, ma non di più per dire questa è questa ricetta qui. Invece, su Instagram io mi sono aperta molto di più. Al contrario tuo, eh, che hai cominciato a scrivere molto su Facebook, io invece ho cominciato a scrivere molto di me, a fare uno storytelling proprio su Instagram. Però anche lì c'è stato un grande combattimento interno mio perché io non sono una persona che ama portare la propria vita privata in piazza, e quindi all'inizio non mi piaceva tanto l'idea. Poi ho capito in che modo, no? perché ovviamente non è che devi raccontare eh, la vita, morte e miracoli, però eh, ho unito invece il racconto dei miei ricordi alle ricette e questa è una cosa che a me è piaciuta moltissimo e che piace moltissimo anche alle persone perché ovviamente io avendo avuto una nonna che mi ha insegnato a cucinare, eh, ho tanti ricordi legati a, alla cucina, a, alle mie esperienze, anche alle, alle esperienze fatte quando banalmente mi sono sposata molto giovane no? e ho vissuto in Calabria perché mio ex marito era calabrese e quindi lì ero in campagna e lì veramente ero raccontato con eh, gli animali con la natura ho imparato tantissime cose e spesso racconto no, di questo mio trascorso attraverso le ricette questo piace moltissimo però piace anche a me perché è vita vera e, e spesso sono racconti emozionanti no, perché sono racconti vissuti che, in cui ci, si rivedono le persone no, che magari hanno avuto anche loro i miei trascorsi quindi io mi sono cominciata a raccontare molto di più su Instagram raccontando appunto delle, delle emozioni legate anche a delle, a delle persone persone eh, che ho conosciuto o che mi hanno lasciato qualche cosa no, nel, nel mio, nella mia vita e questo è piaciuto. Secondo me ognuno deve trovare la chiave per raccontarsi, no? Raccontarsi non vuol dire mettere tutto in piazza ma eh, vuol dire trovare un qualcosa dentro di te che ti faccia star bene raccontando le tue esperienze e che piacciono anche alle persone e secondo me bisogna lavorarci un po' perché anch'io devo dire che all'inizio eh, ho avuto molta difficoltà a, mh, a pensare di dover scrivere sempre ogni giorno sui social, no? perché anche io ovviamente faccio un lavoro molto pratico in cucina, però poi devo dire che ho trovato la chiave giusta e adesso mi piace il fatto di dovermi raccontare, non, non sempre eh, perché non è che poi ti viene che ogni giorno c'hai l'illuminazione, però ehm, poi quando trovi, ti ripeto, la chiave giusta riesci a essere te stessa a piacere e a piacerti anche perché questo è importante e, e questo è quello che generalmente io cerco di spiegare alle persone che dicono no no no io social no no no no però in realtà gli chef come a tante uh, persone che hanno un'attività essere presenti per far vedere il proprio lavoro non dico in modo maniacale ma ogni tanto è una cosa che secondo me serve molto no? Perché tu quindi eh, questa diciamo è la mia chiave di lettura poi. Bellissimo oh, questo, veramente bello anche perché si ricollega al concetto di autenticità che hai nominato prima, perché quando a mio avviso la presenza sui social è una forzatura strumentale per acquisire più traffico che poi da un punto di vista concreto di obiettivo sicuramente quello è, però quando, quando diventa solo quello eh, diventa una forzatura, la forzatura eh, ti porta o a, o, a, o a pubblicare qualcosa che non ti rappresenta ehm, oppure eh, peggio ancora a, a non pubblicare nulla, quindi a lasciare perdere perché non trovi appunto quella chiave e sei convinto che eh, ecco qui c'è secondo me una distinzione molto bella che hai fatto tra privato e personale. Qualcosa di personale, qualcosa che decidi tu fino a che punto condividere, non c'entra nulla con la tua vita privata che tra l'altro a mio avviso si chiama privata per un motivo quindi è anche giusto esatto. che resti, che resti facciamo, facciamo sì che qualcosa di privato ancora resti eh, perché sennò diventa sì. veramente <ride> esagerato però vabbè <ride> sono contenta che la pensi anche tu come me io mi faccio dell'amante e dico magari io sai ho 50 anni e ho un pensiero vecchio però secondo me la, la riservatezza è una cosa bella nel senso che ci sono cose che è bello condividere e delle altre cose che sono inutili da condividere ma sono due personali tali devono rimanere mettere tutto in piazza secondo me a volte è una cosa anche sciocca esagerata no? che non ti porta granché. anche perché ci, secondo me oggi come oggi lo storytelling Vuol dire emozionare per qualcosa, no? Le emozioni sono qualcosa, secondo me di profondo e di importante e quindi di vedere te che ti strucchi ogni mattina sinceramente ne faccio anche a meno. Ascolta Sonia, sono curiosa di sapere una cosa, tu quando hai cominciato eh, Giallo Zafferano hai condiviso un sacco di ricette, sei partita mm -hmm. così, non ti sei risparmiata perché se così fosse stato probabilmente il successo di Giallo Zafferano non sarebbe arrivato eh, come in effetti è stato. Ti chiedo, hai mai avuto il timore che ti potessero rubare le idee, che ti potessero potessero copiare, incollare da qualche altra parte hai mai avuto un mm, E a volte con Giallo Zafferano dopo qualche anno incappavamo in qualche sito che aveva copiato tutto, cioè aveva preso tutte le nostre foto, però noi sapevamo che ovviamente i contenuti duplicati nuocevano tantissimo, quindi ce ne fregavamo un po', certo facevamo delle segnalazioni ma non è un problema per me il fatto che la gente abbia copiato un sistema, d'altra parte ormai tutte le blogger più o meno hanno copiato Giallo Zafferano no? se vogliamo, ma ci sta. Io sono molto felice di questo perché credo che in Italia a livello di food blogger noi siamo tra ai più bravi eh, un po' perché ci piace cucinare un po' perché ce l'abbiamo nel sangue abbiamo veramente dei siti molto belli molto curati siti e blog eh, che non sempre si trovano all'estero con dei contenuti ovviamente anche di, di ricette molto, molto buone e mediterranee no il fatto di condividere credo che sia stato il nostro successo cioè veramente volevamo eh, far sì che le persone riuscissero a cucinare con i nostri, con le nostre ricette non avevamo paura di scrivere le ricette giuste come invece fanno tante persone che mettono sempre qualcosa che, che, che non viene eh, per, per appunto avere il, il, come si dice, lo scettro di quella che cucina molto bene tu non ci riesci come anche con i libri, eh, invece noi non abbiamo mai avuto questa paura, anzi adesso eh, condividiamo addirittura le aziende. Eh, nel senso che facciamo questi branch, facciamo queste cene in cui io eh, magari ho delle aziende che sponsorizzano queste, queste cene, io invito un sacco di influencer e amici che poi magari vengono a queste cene o vengono ai miei eventi e cominciano a lavorare anche loro con le aziende, con il brand che, che sponsorizzava, quindi a me fa molto piacere questa cosa, infatti io dico sempre alle persone che se non ci aiutiamo tra di noi, eh, è tutto, tutto vano, no? nel senso già è molto difficile. Il lavoro è diventato quello che è, nel senso che siamo in tantissimi. Però, se ognuno diventa invidioso dell'altro e coltiva il proprio orticello, che poi è il male italiano, questo secondo me e non si fa invece gruppo. Invece eh, io guardo un po' in giro, invito sia personaggi importanti ma anche veramente piccoli blogger che non hanno neanche mille follower. No? Però mi piacciono, sono simpatici, e mi piace come lavorano. Vengono qui e fanno amicizia con altri più grandi, fanno amicizia con le aziende, come è successo l'ultima volta abbiamo fatto un brunch e un mio amico, lo chiamo io ma in realtà lo conosco da pochissimo, che è piccolissimo eh, però simpaticissimo. Ha avuto tanto talmente nato successo che l'azienda ha scelto lui, che poi era quello più insignificante, se vogliamo. No? E mi ha chiamato il giorno dopo facendo i salti in aria, proprio dicendo: Sai, mi hanno chiamato, adesso lavorerò per loro, Io ero contentissima. Però eh, secondo me devi avere questo spirito. Tanto il tuo lavoro è tuo, la gente sa come tu lavori e chi sei. Però se ha altre idee lo stesso si allontanerà da te, che tu proponga o non proponga altre persone, no? Quindi secondo me non, è come dire mettiamo gli, gli stessi ingredienti e facciamo cucinare dieci chef, usciranno dieci piatti diversi perché ognuno ha la sua mano. Quindi secondo me il fatto di aiutarsi e il fatto di eh, per esempio incontrarsi fisicamente, che è quello che sto cercando di, di fare io perché eh, come sai qui ho uno spazio, è, è la mia nuova idea di eh, dare fisicità al web. No? e quindi sì, ci sentiamo ogni giorno, ci mettiamo il like, ci mettiamo il commento, però vediamoci anche perché questo è realmente la, il valore aggiunto, quindi la condivisione va anche oltre al postare una ricetta ma va anche, condividiamo le aziende, perché no? Stupendo e tra l'altro eh, riassumerei tutto con un hashtag visto che siamo in tema social felici di essere copiati della serie non succede ah, nulla, sì. non muore nessuno, noi abbiamo comunque la nostra unicità e che non può essere copiata e, e ognuno poi esprimerà se stesso come vuole esprimersi, io immagino certo. che se vogliamo fare proprio un copia e incolla Nudo e crudo, senza metterci del nostro, sarà un copia incolla che non andrà da nessuna parte, quindi non dovrebbe no. nemmeno preoccuparci. E questa è una bella liberazione, no. credo, per, per molti che cominciano. Un'altra curiosità che ho che mi piacerebbe. Mh, su cui mi piacerebbe avere così qualche. un po' di luce, tu hai, hai fatto una grande scelta, che è stata quella di passare da un progetto che aveva già un enorme successo e che hai. Eh, lasciato per poi intraprendere lo sviluppo del tuo brand personale, del tuo personal branding eh, mentre, era al, eh, mentre continuava a crescere, cioè mentre l, l, il successo, diciamo che non hai lasciato un progetto che voglio dire era fallimentare, diventava quasi una scelta ehm, na naturale quella di dire beh mi sposto altrove, tu con consapevolezza hai detto ok, questo è il momento in cui io Sonia Peronacci sviluppo il mio personal brand esatto come hai trovato il coraggio di lasciare qualcosa che andava così bene? io avevo già iniziato da un anno prima a vedere che in azienda allora c'è da dire che noi siamo stati acquisiti verso la fine del 2009 da un gruppo perché sennò le persone pensano che io abbia mollato lì la mia creazione ma no, in realtà io l'ho creata nel 2006, fine 2009 ci hanno acquisiti per metà avevo massima libertà all'interno di Giallo Zafferano lo conducevo, lo dirigevo però non era più mio e è andato bene fino a un certo punto, poi a un certo punto ho visto che l'azienda si era un po' fermata e io non, non, non, non riuscivo a capire perché, io avevo mille progetti perché ovviamente per me Sonia Peronacci e Giallosa Ferrara era un binomio intoccabile secondo il mio punto di, di vista e credo che se ci fosse stata una direzione un po' più intelligente po avremmo potuto fare cose fantastiche, però l'Italia è un po' questa, quella dei progetti mai a lungo termine. E, quindi quando io ho cominciato a vedere che ci si fermava e poi c'era in ballo una quotazione, in borsa per un anno revisori contabili e non si sviluppavano contenuti nuovi, ho già capito che c'era qualcosa che non quadrava. Poi in realtà la cosa era che loro avevano in mente di vendere tutto e quindi non gli interessava andare molto avanti con il sito. In realtà Giallo Zafferano funzionava molto bene, faceva le sue visite quindi per, per loro star fermi un anno o due non cambiava molto. Per me invece sì, anche perché io ero eh, molto richiesta anche all'esterno di Giallo Zafferano e siccome io in realtà ero uh, all'interno a dirigere, non mi lasciavano questa libertà esterna. Quando ho cominciato a vedere che tutto si fermava e che non si andava avanti nel progetto, ho detto forse sarebbe il caso di uscire da questa cosa e di cominciare invece a prendere tutte le occasioni che mi facevano felice. Avevo in mente mille cose che non riuscivo ad attuare lì e che poi una volta uscita invece ho attuato. Il fatto di poter um, per esempio girare, uh, fare banalmente shokuk, in viaggi ehm, in giro per l'Italia prima non lo facevo perché il lavoro di Giallo Zafferano era tutto all'interno della redazione produrre contenuti per il sito punto e, ehm, non, loro ovviamente non volevano mandare avanti tanto la persona quanto il brand e quindi a me mi tenevano un po' in panchina Invece io che avevo mille richieste, avevo voglia di fare mille cose e l'avrei fatto volentieri insieme a Giallo Zafferano, anzi secondo me sarebbe stato molto figo, a un certo punto ho detto vabbè intanto va tutto molto bene, Giallo Zafferano anche senza di me va avanti tranquillamente e ho deciso appunto di, di, di venire via. Quindi non, non sofferto nel momento in cui me ne sono andata, ovviamente me ne sono andata è stato molto difficile perché. Eh, vuol dire comunque investire il tuo tempo, i tuoi soldi, trovare una, un, un posto, eh, avere dei dipendenti, quindi l'Italia non è certo il paese diciamo più comodo per fare scelte imprenditoriali, anzi tutto è molto molto difficile, eh, però sicuramente io sono molto contenta di quello che sto facendo, io continuo a lavorare, sono contenta e, e guardo già lo zafferano come una cosa molto vecchia, non so quando lo guardo è sempre un bel sito eh a parte adesso hanno messo su cose che secondo me hanno un po' mh, diciamo mischiato mh, dei valori che non c'entrano niente con giallo zafferano, però sai beh, la nuova proprietà ovviamente ha i suoi, ha i suoi obiettivi e, e quello che faccio io è completamente diverso perché è vero che parla sempre di food, è vero che facciamo le foto e le video ma il modo di, di fare è totalmente diverso, basta pensare che io su soniapernaci.it non ho pubblicità se vai su giallo zafferano sembra un albero di Natale no? <ride> e, io trovavo, e io lo trovavo già vecchio all'epoca dicevo ci sarà un modo per guadagnare senza rompere le scatole agli utenti o con un pop up finestre eccetera eccetera. Quindi um, Boh, probabilmente il fatto di essere stata io a crearlo, io a vederlo evolvere e io a stufarmene sì, sì. Eh, ha contribuito anche a vedere il nuovo progetto che non vedevano gli altri ovviamente. Sì, la lungimiranza perché... immagino. Sì perché Francesco, il mio compagno, dice una cosa sempre molto saggia, le cose belle non si studiano a tavolino, <ride> nascono dalle passioni. Se tu ti siedi a tavolino per fare successo è raro che tu ci riesca. Eh, riesci quando c'è un'idea che ti viene dal cuore, che, che segui con passione e che sviluppi perché ti piace e ci metti l'anima. Anche quando ci metti l'anima e c'è passione c'è sempre qualcosa che non va come previsto, che è più lento del previsto, che proprio non va. Cosa fai tu Sonia Peronacci per mantenere alta la motivazione quando proprio non la va? <ride> <ride> Beh, quello che cerco di fare io qui in redazione, vabbè, da noi è sempre un po' come stare a casa, nel senso che le persone vengono qui, stanno bene, ehm, io cerco sempre di responsabilizzarle, non mi va di starli sulla spalla a controllare quello che fanno, ma eh, mi piace che loro eh, sappiano quali sono i loro eh, compiti e li svolgano. Poi è ovvio che devi sempre stare a controllare che le cose vadano come, come devi perché sei tu il faro alla fine, no? però ehm, secondo me la motivazione più bella è dire mi alzo al mattino e sono contenta di andare al lavoro perché c'è un bell'ambiente di lavoro, è sempre anche quello difficile da mantenere perché sai poi ognuno ha la sua testa, non tutte le persone poi capiscono no? qual è il, il vero mh, plus dentro un'azienda, ma magari eh, ci devono sbattere la testa andando in altre aziende dove li trattano male, purtroppo succede così a volte Amen. Però, <ride> e, e lo so perché poi è anche quello cioè, io purtroppo, ho, cioè, purtroppo è dal 2006 che guarda quando siamo venuti via da Giallo Zafferano eravamo in 30 persone nel 2015 e dico sempre che la, la fatica più grande è tenere insieme il gruppo, portano via veramente tantissimo tempo, eh, capire la psicologia di ognuno di loro, eh, insomma è la parte veramente più stressante più difficile a volte sono, devi lasciar perdere le cose che ti piacciono no? i contenute proprio per tenere insieme il gruppo eh, succede, eh, succede così penso un po' per tutti oggi devo dire che è ancora più difficile perché io quando chiacchiero un po' con persone che sono imprenditori che magari non necessariamente fanno, sono nel mio filone però mi dicono tutti la stessa cosa che è sempre più difficile motivare le persone i giovani non si danno tempo eh, c'è un ricambio di Personale mh, allucinante, cioè non fai in tempo a insegnare a una persona un mestiere che già se ne vanno perché vogliono fare nuove esperienze, ma non perché magari non si trovano bene con te, ma perché c'è proprio cioè se vuoi la, il contrario della mentalità dei nostri genitori, i nostri genitori ambivano al posto fisso ed era tutta la vita quello no, invece adesso i ragazzi tante esperienze magari eh, si stufano anche prima quindi anche brevi perché probabilmente il mondo gli permette anche no, di cambiare molto frequentemente, una volta invece se perdevi il posto di lavoro era un dramma, oddio cosa troverò, quindi è sempre più difficile perché anche tu che seriamente d'azienda vuoi tirar su del personale, vuoi insegnargli un mestiere, quando hai finito di insegnarlo magari quella persona si è stufata e se ne va e deve ricominciare da capo e quindi è alienante anche questo e quindi sono tutti abbastanza diciamo eh, scoraggiati dal fattore personale no? dipendente proprio perché è, probabilmente è, è un'esigenza attuale, eh, probabilmente tutti vogliono... Mh, non fissarsi più in un posto non fare sempre le stesse cose avere tante esperienze anche con le aziende con cui collaboriamo no? noi non facciamo in tempo a prendere confidenza con una persona a cui mandiamo il materiale eccetera ah non c'è più quella persona ce n'è un'altra ma questo tipo è che in un anno ne cambiano 4-5 di referenti no? e tu ogni volta devi ricominciare a, a fidelizzare è un po' così non so se anche per te è così ma <ride> diciamo che sì, è la sfida del chiamiamolo del, dell'HR come si può riassumere anche se poi è riduttivo è sicuramente una delle più grandi, gestire le persone, gestire noi stessi è difficile, figuriamoci quando dobbiamo gestire qualcun altro, quindi è sicuramente complesso. Eh, quello che mi viene in mente è che eh, da un punto di vista puramente pragmatico e concreto ecco, creare dei sistemi tali per cui la transizione no? da eh, una persona all'altra possa diventare qualcosa che mi viene in mente perché ci stiamo lavorando proprio in questo istante con il nostro team, riuscire appunto a rendere l'uscita e l'entrata no? di, di qualcuno di nuovo più facile e fluida possibile soprattutto in una dinamica come quella digitale dove le cose cambiano di continuo per cui tutto va documentato ma anche aggiornato continuamente come se fosse esatto. un living doc, questo è sicuramente ecco, ci dà forse un pochino di pace, ci fa dormire la notte. <ride> che non è male. Sonia ti faccio un'ultima domanda, anzi una penultima ma l'ultima è velocissima. Il miglior consiglio pratico che daresti alle donne imprenditrici là fuori eh, di qualunque background, di qualunque settore, qualcosa che magari non hai condiviso spesso finora o quasi mai insomma. Non è, non è semplice perché poi dipende anche in che paese sei. Diciamo che eh, l'essere per esempio imprenditori io credo che siano delle più coraggiose e creative eh, che, che ci possano essere oggi. Eh, bisogna secondo me, io dico sempre, capire qual è il proprio target perché spesso e volentieri anche io vedo anche i giovani che vogliono buttarsi eh, nel mondo dell'imprenditoria dicono faccio quello che mi piace, non è detto che quello che ti piace sia quello che poi la gente eh, apprezza. Quindi secondo me bisogna mh, avere un'idea ben chiara, dico un'indagine di mercato, no? però effettivamente capire che cosa può essere ehm, la cosa che possa piacere eh, alla gente e, e studiare in quella direzione là, perché ne vedo tantissimi che dicono ah, apro questa cosa così, così. Sì, dico, ma chi viene? Nessuno e allora forse c'è un problema. E, quindi sicuramente eh, valutare queste cose qui e poi ehm, la cosa che mi, mi sento di dire è eh, di veramente di riuscire a capire se c'è qualcosa che ti renda felice no? nel tuo lavoro perché per quanto riguarda me è così cioè se io sono felice di fare eh, il mio lavoro eh, ho anche voglia di aggiornarmi ho voglia di vedere quello che succede vo ho voglia di fare il bello per tutti, anche per me stessa. Ehm, bisogna però anche poi fare i conti con eh, il lato eh, economico ehm, quindi devi anche essere, avere un progetto sostenibile poi in realtà ehm, e spesso questa, questo lato viene un po' dimenticato, no? per esempio lo vedo nel, nei ristoratori, ah, si apre il ristorante sono bravissimo, sono andata all'estero, ho visto questa idea che piace però poi è sostenibile, cioè bisognerebbe fare un po' veramente di... di, di, di di conti per quello che riguarda non solo la parte creativa, non solo quanto sei bravo tu, se c'è il mercato, se è sostenibile anche a livello economico, eh, sembrano delle stupidaggini però ti posso garantire che a volte le persone partono in quarta senza pensare anche a queste cose, perché a volte non sei un bravo imprenditore ma magari eh, non riesci a, a, a tenere a bada i, i conti e questo… <ride> Assolutamente. È assolutamente poi dipende appunto anche dal paese in cui sei perché so che per esempio all'estero è molto più semplice rispetto in Italia sotto certi aspetti e poi è molto più meritocratico però vabbè dai. Eh, Quindi gli... lungimiranza, lungimiranza anche in questo. Quindi, sì, buttarsi sì. a capofitto è una gran bella cosa, avere un po' il coraggio di dire faccio questa cosa. Un salto nel buio, perché quando cominciamo qualcosa e creiamo qualcosa da zero non sappiamo come andrà. Però con un minimo di lungimiranza per cui perlomeno cadiamo sul morbido e sappiamo quale, quale sarà il nostro exit plan, quale sarà il nostro piano B nel caso non andasse, quanto budget abbiamo. Quindi le basi di un business plan che in effetti è talmente diventato un un cliché che probabilmente molti neanche lo fanno, perché eh, no. diventa poi quella, quella sorta di automatismo, quella sorta di parole in automatico nella nostra mente che neanche consideriamo come effettiva attività da svolgere. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero